Ci capita a volte di svegliarci ed essere felici. Ci capita di svegliarci ed essere tristi. Perché si è sognato qualcosa, qualcuno. Una situazione che in qualche modo ha toccato il nostro essere interiore. Ci si chiede il perché. Ci poniamo domande su che cosa abbia fatto scaturire in noi quel sogno, quei frammenti di immagini. Perché ho sognato proprio quello che ho sognato? I sogni potrebbero essere una sorta di finestra alla quale ci affacciamo tutte le notte una storia che continua, in qualche modo, a portare avanti ciò che abbiamo affrontato durante il giorno, ciò che ci è successo, i nostri pensieri, le nostre paure, i nostri desideri di vita, il nostro passato e il nostro futuro. Essi ci coinvolgono in maniera talmente viva durante l'attività onirica, da sembrare più reali della realtà mentre li facciamo, scatenando reazioni corporee come la sudorazione o l'ansia, sensazioni di grande benessere, felicità, e soddisfazione profonda. I sogni fortunatamente sono incontrollabili e quando al risveglio li percepiamo come tali, a volte ci danno la possibilità persino di curarci o di evolvere la nostra consapevolezza. Ogni immagine ha il suo significato personale per ognuno di noi, ma se guardate e percepite con attenzione da svegli, ecco che possono essere un monito di ciò che nel profondo ci sta accadendo. Ogni sogno è un contatto profondo con il mistero che siamo, un'indagine profonda e spontanea del nostro essere attraverso l'inconscio. Tutti i sogni sono importanti, anche quelli che all'apparenza sembrano banali, perché nulla è banale se guardato con attenzione. Messaggi ai quali non diamo molta importanza a volte. Si dice, ma sì, è soltanto un sogno, invece bisognerebbe ascoltarli e percepirli più profondamente perché essi sono frutto della nostra vita e dei nostri pensieri. I sogni sono dei momenti unici e solo nostri, non sono mai omologati e mai uguali a quelli di un'altra persona. Hanno un'energia potentissima e allo stesso tempo totalmente misteriosa. Quello stesso ignoto avviene poi nella nostra vita di tutti i giorni. Non si può mai prevedere quello che accadrà, si può solo affrontare, agire o reagire e stare poi a guardare quello che succede gli antichi erano amanti delle immagini e ognuna di loro aveva per l'individuo e la collettività un significato ben preciso quando abbiamo la fortuna di ricordarci ciò che sogniamo proviamo ad unire i puntini con questi piccoli frammenti di storie che ci vengono a trovare tutte le notti chissà se ciò che eravamo nel sogno quello che stavamo facendo con chi sognavamo di essere sia quello che vorremmo davvero essere e fare. Lasciamoci guidare quindi da essi, di modo che magari alcuni di loro possano trasformarsi in realtà.